La crescita personale, professionale e finanziaria riguarda dove sei oggi, dove vorresti essere nel tuo futuro e come pensi di arrivarci ecco quindi 5 fattori che non dovresti mai trascurare per alimentare con costanza la tua crescita personale e finanziaria numero 1 esci dalla tua zona di comfort non è semplice e non devi fare tutto subito ma un passo alla volta prova a scardinare quelle abitudini che ti impediscono di crescere la zona di comfort è un luogo dove ti senti protetto ma in realtà nasconde molti aspetti pericolosi di cui non sei ancora consapevole numero 2 dove vuoi arrivare dove ti vedi da qui a 5 anni. Hai una visione precisa e dettagliata? Quale risultato finanziario vuoi raggiungere? Che tipo di persona vuoi diventare? Questi sono solo alcuni spunti da cui partire per creare il tuo piano. Numero 3. Pianifica la tua strategia. Senza una programmazione dettagliata, il rischio è che tali azioni rimangano solo nella tua testa. Segnati gli obiettivi da raggiungere, le azioni che ritieni necessarie, le tempistiche ed il budget che ti serviranno. Numero 4. Formazione. Dopo la spinta iniziale, la formazione è il mezzo che ti fornirà gli strumenti migliori per evolvere e fortificare i tuoi intenti. Trova un formatore disponibile a seguirti, un coach o leggi libri di sviluppo personale, frequenta ed impara dalle persone di successo. È numero 5 quanto ti conosci. Approfondire la conoscenza di se stessi non è affatto semplice, ma dovrai credere con forza nelle tue scelte per progredire nella ricerca della migliore versione di te stesso, per realizzare il successo e la felicità che desideri. Insomma, la crescita personale influenza concretamente quella finanziaria. Esci dalla tua zona di comfort e inizia a comprendere meglio te stesso, chi sei, dove vuoi arrivare e quale abilità devi allenare per poterci arrivare. Per quanto concerne il successo finanziario possiamo aiutarti. Non perdere tempo, lascia un like, iscriviti al canale e guarda il webinar che trovi in descrizione.